Allora, Eklos, ritorna da dove sei venuto. No, non ci tornerò mai, Allora, prendi questo, Magma Blast. Oh, mi hai quasi sconfitto, adesso prendi questo. Ciao, Johnny, cosa stai facendo? Ciao, Giada, ciao. Eh, sto giocando con Lord Carrion ed Eklos. Sto, sto creando una storia gormitica, solo che sta vincendo lui. A proposito di storie gormitiche sì, Gianni, dimmi. ma perché non ne mettiamo in scena una? Sì Giada, lo sai che le storie gormitiche mi piacciono tantissimo! Anche a me, dai, andiamo! Eh, aspetta, aspetta un secondo che finisco qua, no, prendi Eklos, prendi questo! Andiamo. Gianni, è arrivato il momento della storia gormitica. Sì. Ci ha scritto una bellissima storia, Mattia da Imperia, di 5 anni. Eh sì, lui ha scritto questa storia e noi la mettiamo in scena. Come l'hai scritta? Allora, forza, forza che non vedo l'ora. non Vai, iniziamo, iniziamo. Inizia così. La Iskador, il Cario si allena, eh? Ok, perché giustamente... <ride> no! Perché scrive i colpi. Vuoi che io uso io questa? Sì, sì, vai. È vai. Facile. Oh, ah, è aperta! Vai! Ah, sono più forte di te Iskador! Wow! Magma blast. Ha <ride> Vai, vai, lascia, lascia Oh no! Ciao Carion Oh no! Dove ti nascondi? Ho perso la mia arma oh. Così potrò sconfiggerti, vieni qui no. no, no, no, lasciami stare Aspetta, adesso aspetta che te la rilancio Io invece mi nascondo ah, ah, mi hai preso! Ti ho colpito, ti ho indebolito sempre di più Carion, arrivo in soccorso No, no, così non vale Prendi io... questo no, no. Wow. Pure, è così pure, forte pure, pure la isca hai visto quanto oh. è forte Lord Sol? prendi di nuovo questo no, no no no non vale adesso ti lancio il mio scudo ok abbiamo messo in fuga come stai Carion? tornerò avete vinto ma tornerò. vai via oh. ce l'abbiamo fatta ragazzi Sì! Certo che siamo fortissimi già da noi. Johnny, ma chi? no, chi è voi? Noi. Tutti siamo fortissimi, ma tutti, tutti i gormiti sono no, forti. Infatti, infatti, sono, sono fortissimi tutti i gormiti e Johnny, perché tu hai perso quella mm. che avevi. Oh, ma sei sempre Johnny solito antipatico, sai cosa ti dico? Cosa mi dici? Che ti sfido. Ma come? Hai collezionabili. Ma oh no, Giada, dai. Sì. Ma no, Giada. Sì, sì, sì. No, sì. Ma Giada. Sì, perché tu dici così e adesso ti dimostro che sono forte. Ma Giada, ma perdi, dai. dai no, no, non, non farlo, perdo. Non, no. Farlo, non farlo, non farlo. <ride> Giada, Giada, Giada I nuovi collezionabili lo sai che mi piacciono tantissimo Anche eh. a me mi piacciono tantissimo Infatti vincerò e Infatti hai capito il motto eh, di quest'anno È nuovo anno, nuova vincita per Giovanni No, no, no Nuova vincita per Giada <ride> Cosa ridi? Oh, Dai, vero. invece sei, di perdere tempo Sei proprio simpatica, lo sai Grazie, sì, lo so vediamo. Allora, vediamo. vediamo Vediamo un po' Che un po'. bello Vai Giada okay. mi sento fortunata Vai. Ma... Non ci credo proprio, non ci credo, ah, neanche i bambini ci credono. Allora, io ho trovato, cari bambini, ho trovato Karak! Aspetta... Io... io ho trovato... Ok, io ho trovato Piron! Allora, Pirone forte, lo sai che è il mio preferito, quindi mi dispiace anche combattere contro lui. Mm. Allora, sul, um, sulla card oh. ho il numero 8. Mm. E già è un numero alto Giada, sentiamo un po' il tuo. Io ho trovato il numero 7. <ride> <ride> Guarda che è leggermente più basso del tuo. È vero. Um, sotto e sotto il piede. piede Giada, sono sincero, ho il numero 3. Quindi 11. Sì, perché vi ricordo che bisogna fare la somma, è card con il, il collezionabile. Forza Giada! Allora, guarda, guarda, mi metto qua, bello comodo, con tutti i bambini. Andiamo <ride> un po'. Che numero hai sotto il piede? Il numero tre. Quindi hai vinto tu Quindi già Allora eh, eh. È giusto Nuovo anno Nuova vincita Io per Io speravo Gianni. nel nuovo anno Ho vinto Ho vinto Sono fortissimo Ok ok Hai vinto Però adesso c'è una cosa Molto più importante Johnny. Cosa c'è di più importante Della mia vittoria contro di te C'è un nostro amico Che vuole salutarci È Chiacchierare vero. con noi È vero Andiamo andiamo Andiamo eh, Comunque ho vinto <susurra> ti mandiamo un gorma abbraccione. Come Ciao. stai? Come stai? Sono a casa mia. Sei a casa tua? Sei a casa, ma sei andata a scuola oggi? Sì, andato di... Anche a è andata bene? Bravo, Perfetto. bravo. Perfetto. Ma io bravo. sbaglio o vedo una torre degli elementi con un titano la dietro, la dietro, dietro di te? Wow. Sì, Sbaglio? Eh, abbiamo visto, visto. C'è anche la Iskador. Hai tra... tutto, ma sei un super fan dei Gormiti? Sì, sì. Sì, ma li, li segui da tanto tempo. A proposito, è uscita sì. la nuova serie. È uscita la nuova serie? Ah, sì. Quella è la Boxer. Sì, sì, l'hai già vista in edicola? Io no. No, ma presto secondo me la trovi. Eh sì, eh sì, oggi noi ci abbiamo già giocato tra l'altro, sono molto vedrai, molto belli. Vedrai che bella che è, ci ma sono da, delle novità. Ma da quant'è che segui il nostro Gormiti Show? Io seguo ogni cosa. Da oh. quanto tempo? Ma Tantissimo. da tanto? Tantissimo. Dall'inizio inizio inizio? Sì, sì. Davvero? È bello, è un fan storico. Allora vediamo, vediamo, tu ti ricordi per caso da cosa mi sono travestito io in un, un, una puntata? Si qualsiasi. è travestito tante volte lui, eh? Ti mm, ricordi? Mm, ricordi? Da Coccinella. Da latta, Bravo, è vero! Da Quella era bellissima però il mio preferito era da Coccinella, era sì, veramente ma... un pochino imbarazzante. Ah, si sì, può che un giorno mi, mi, mi sono travestito da Coccinella? Eh sì, per la fortuna, ti ricordi? Eh sì, che mi ricordo. eh. Ma, ma tu quanti anni hai? Io ho 12. 12. 12, ah, 12 E quando fai gli anni? 4 dicembre. A dicembre? Ma sai che facciamo gli anni anche noi a dicembre? Anche noi facciamo il compleanno a dicembre. Eh. Io li faccio il 7, e, poco e, dopo di te. E Io il 23, un po', un <ride> po dopo di voi. Ma hai festeggiato quest'anno con una bella torta? Come hai festeggiato? La bellissima torta. Di cosa? Ma? Una certo. torta gormitica, mi Immagine. sa. Immagino, vediamo sì. cosa dice. Sì, dai gormiti. Ma hai ho scelto tu. Tutti... Pure ultra saburo. Ah! Wow! wow. Ma sulla torta l'hai messo? ho messo. Ho messo la... piedi una torta. Ah, wow. che dà... Ma sei contento di essere qui al Gormiti Show virtualmente? Sì. Ah. Così ci siamo conosciuti. Esatto, lo sai che a noi fa davvero tanto, tanto, tanto piacere. Davvero tanto. Sì, infatti è una delle novità più belle di quest'anno, così siamo, finalmente possiamo chiacchierare con siamo voi. Siamo molto contenti, siamo molto contenti. Ma, ma quanti gormiti hai? Dici un po'. Tantissimi. Ma tanti quanti? Tanti, tanti, tanti o tanti? Cioè, tanti come ne abbiamo noi qui, o ancora di più? Ah, Giada, guarda, noi ne avrà molti di più di noi. Quelli abbiamo i ultra. Ah, c'è proprio. Wow! Oh. Caspita! È una super collezione. Lo sai che nei più di noi potresti venire a condurre il Gormiti Show al posto di me, Giada. È Secondo me è un esperto. Comunque, avendone così tanti. Allora, domanda tra bocca. Ah, guarda, guarda. Il bracciale, wow. alfa, alfa carion. Wow. Ma è il tuo gormita preferito? Ne avrai uno preferito tra tutti questi. Lord Sol, mi chiamo. Lord ah! Sol, vabbè, della nuova stagione, è ci vero, sta, ci sta. Allora, vediamo se sei un fan super gormitico. Qual è il mio, il, il mio gormita preferito e qual è il gormita preferito di Giada? Sì, vediamo se lo sai, se te lo ricordi. Io lo so che lo sai. Ti interroghiamo. Lo so che lo sai. <ride> il mio è Lord? Carion. Giusto. Bravo. E invece e io? Giada? Lord? Sì è della roccia lord titano bravo! Lo Vedi, allora sei un super fan davvero Sono è super. vero che ci segui dall'inizio bravo simo <ride> domani usciranno i nuovi personaggi domani sei contento sì sì vulcan sì. e alfa uric del popolo del magma Wow, allora alfa fai così poi alfa hero del popolo del pistallo alfa Alfa Diacos e Alfa Icalos del popolo dell'oceano, Alfa Orion e Alfa Uricaine del popolo del cosmo, si chiamano Iridium e Antium. Ma anche Palladium! Ah, ja, giusto. Eppure rhodium, Anche rhodium. Mancano Iridium e Antium. Ma le sa so tutti noi ha studiato, bravo, devo dire Simone. che sei un super fan davvero sei un super fan gormitico e con questa noi ti salutiamo ti ringraziamo ti di essere stato con noi un super grazie. bacione grazie Simone e aspettiamo le altre tue foto grazie, Ma. mandaci un abbraccione apri le braccia così come noi un gormo abbraccio oh no, okay. un gormo abbraccio a tutti sei, sei tenerissimo, grazie davvero Simone grazie, grazie, grazie vuoi anche salutare tutti i bambini che ti stanno Ciao. guardando? Salutare anche tutti i bambini che ti ciao guardano. Ciao a tutti gli no? amici. Eh, ciao Simone. Ciao. Grazie, grazie per la chiacchierata. Grazie. Bravo. Ciao. Eh là, ciao Ciao ragazzi! Ciao. Ciao. Ciao. ciao! Non abbiamo ancora capito il funzionamento di questa telecamera. Allora, come state? Ciao ragazzi, intanto benvenuti al Gormiti, oh. Ah, bravi. E abbiamo due... Guardate qui. Questa è la... Come si chiama, mamma? La felpa. La Gormiti, la Oppure felpa la più dei gormiti? Ma ce l'avete uguale tutte e due? Eh sì, è identica. Anche sì. noi, guarda. Anche noi oggi siamo in felpa Abbiamo gormuti, la felpa. Okay. Ma siete contenti no. di essere qua con noi? Siete contenti? Sì. Ah, <ride> bene, bene. Ma da quanto tempo seguite il Gormiti Show? Ehm... Um... Da un po', poi, visto che sono rimasti gli episodi vecchi, li abbiamo pure visti alcuni che sono rimasti. Bravi. Ci sono anche quelli di Natale. Giusto. Eh sì, giusto. Quella, la puntata di Natale era quella molto lunga, Luca, abbiamo fatto tantissime cose. Abbiamo fatto tantissime. Avete visto la puntata di Natale? Sì, eh, ah, okay. eh, infatti, il giorno, un giorno che abbiamo visto altre puntate, stavamo vedendo quella... Um, eravamo arrivati al punto del cruciverba e si era spento Ah, ah eh, vabbè, allora dovete riprenderla esatto, da lì il bello di YouTube che comunque quando volete potete ritornare Ma diteci un po', eh, qual è il vostro gormita preferito? Eh, un po'... Nord che... Io, ma vada, ho okay. una sorpresa piccola piccola per te Oh, dimmi, dimmi, che sono curiosa mi piace. Lo tra... sai che il tuo lord preferito È lord titano? Eh Sì, lo sai Ti faccio vedere e... Guarda un po' Eccolo! Oh, ciao lord No, ma, basta che già da innamorata di lord titano Ma basta Che bello che è, vero? Basta, Dai, no, è impossibile ma... che non ti piaccia Ma basta Guarda. Ma ti piace tutto te Lord Kerion, lord <ride> titano no, Ah no, no, Electrion eh, ma Perché Titan. sono tutti bravi questi gormiti Sono tutti forti E, Mi e, e il mio qual è collega preferito? Vediamo se lo sai Oltre il titano degli elementi, Lord Carrion. Lord Carrion, bravissimo! Wow. Ma voi guardate anche il cartone animato? Lo seguite? E eh, come facciamo a seguirlo se si è finito? Voglio dire, non c'è più adesso. Ah, eh, vabbè, ade per adesso no, però lo stavate vedendo quando andavi. Avete visto comunque il cartone animato? Mm. Ok. <ride> ah. Ho una domanda per voi, ah, è il film una... invece. Ah. L'avete visto il film dei Gormiti? Sì. Abbiamo fatto, abbiamo fatto... No, La prima volta non l'avevamo visto, però la seconda volta sì, però quella speciale parte che uh, um, uh, eh, non, ha, non aveva essere, non era mai accaduta, dove okay. avevamo già l'energia alfa. La sapevate ah, già? No, lo voi. sapevano già loro. Ah. Eh sì, perché lui dice quella parte lì, lui la sapeva già. Okay, Aveva già okay. previsto visto tutto qua. Okay. Ma oggi siete andati a scuola? Eh sì, sono eh sì. tornato da lì prima. Da lì prima. Ti piace andare a scuola? Mm, sì. Ma glielo sì, dirai comunque. ai tuoi amici, ai tuoi amici di scuola che sei stato qua con noi, glielo racconterai, vero? Nella mia... Nella mia classe c'è un bambino più alto di me che si chiama Davide. Ok. okay. Quello ha detto, dice che ha molte cose degormiti, anche lui come me, e okay. aspetta. E forse se gli dico questa cosa forse sì. Va bene, Giuseppe, noi ti salutiamo, ti ringraziamo, ti mandiamo un bacione e un abbraccio. Aspetta. Siamo stati felicissimi di avervi conosciuto. Mandaci un abbraccio, apri le braccia anche tu, come noi, apri le braccia. Oh, così noi ci stiamo abbracciando, ok. Io vi, mando, vi manderò anche una foto, in verità l'ha già fatto. Mandaci la foto, Perfetto. mandaci i tuoi disegni, tutto quello che vuoi. Va bene? Ok? Noi ti ringraziamo di essere stato, stato con noi. Ti ringraziamo tanto, wow. tanto, tanto. Grazie mille per seguirci. Grazie mille. Continua a farlo, mi raccomando, ok? Mandateci mm. tutto quello che volete, che a noi ci piace tantissimo leggere le vostre dediche, vedere i disegni, tutto, tutto, tutto, le tutto. foto. Va bene? Ciao ragazzi, ciao bimbi, grazie. Wow. Ciao! Wow. È arrivato il momento della bacheca gormitica! Eh sì, Giada, ci sono arrivati un sacco di disegni, dediche. Andiamo, andiamo, andiamo. Allora, Nicolò, ci sei. Sì, sì, sì, sì, sì, io. Ciao Gianni Giada, Nicolò. Ciao Gianni Giada, sono Nicolò, abito a Cesano Boscone e sono un grandissimo appassionato di gormiti. O come dice la mia mamma Jessica, sono un gormita addictive. Il mio bellissimo zaino mi sta accompagnando a scuola tutti i giorni. Ho appena iniziato la prima elementare. Per il mio compleanno mi è appena arrivata, mi ehm, è appena arrivato Titano. Spero che Babbo Natale mi porti la Iscador e Mi sto comportando bene e prendo bei voti a scuola, spero tanto che me lo porti. Questo lo so, linea. Vi seguo sempre, siete fantastici. Un abbraccio da Nicolò. Ma allora, cioè, se lui ha preso i voti a scuola e si è comportato è bene, è sicuro gli è arrivato il regalo. Se non hai fatto arrabbiare la mamma, secondo me la Iscador è lì con te. Io ne sono Ci certo. Ci sta guardando con lei vicino. Ne secondo sono, me. Ne sono certo. Ma poi, stavo guardando la foto. Hai visto che ha pure lui copri il copri lenzuolo del wow, gormitico. No, ma è davvero sei super Fantastico. gormitico. E a scuola va in dolce compagnia quello genito perfetto perfetto perfetto perfetto vai andiamo avanti grazie. invece Paolo ci manda un'altra foto sì. e ci scrive sono felicissimo di con condividere con Gianni e Giada la mia mega collezione Gormiti. e noi siamo felici che ce l'hai mandata potenza degli elementi un abbraccio potentissimo, potentissimo. <ride> grazie Paolo ma ah, proprio lo scaffale come il nostro è vero Guardi. è uguale è uguale <ride> identico solo che il suo è marroncino il nostro è bianco ed è pieno pieno è pieno pieno è, pi è, pieno, è, più, è più pieno del, del nostro <ride> Ok, Francesco, un, eh, disegno. un disegno. Ciao, sono Francesco, ho 5 anni e vi seguo sempre, siete bravissimi. Con l'aiuto di mamma e papà ho fatto questo disegno di Koga, uno dei miei personaggi preferiti. Mi piacerebbe che lo mostraste durante uno dei vostri video. Continuate così da Francesco. Grazie mille per no. avercelo mandato. Noi ci sciogliamo sempre sì. comunque quando sentiamo il disegnato con mamma e papà. No, è bellissimo quel disegni io, proprio, io mi immagino proprio il momento insieme, è proprio bello e è tenero. È bello. Un momento tenero, grazie, grazie di cuore. E wow, Koga è davvero gormitico, bellissimo, Bra lei l'hai colorato anche benissimo Bravi mamma e papà che avete aiutato il piccolo Francesco Già da, sta per finire la puntata È finita punta. la puntata Johnny, un'altra Cosa devono fare i nostri amici però se vogliono mandare tutto il materiale? Ma è facilissimo, basta che vadano sul sito gormitishow.com. Ah, Qui ci sono tutte ah, okay. le istruzioni quindi, quindi anche dal telefono lo posso fare, scrivo gormitishow.com: certo. Cellulare, Cellulare, telefono, telefono tablet, computer. computer, tutto Usate tutto quello che volete, scriveteci mi raccomando E però... E... Anche devono continuare a seguirci sui nostri social. Perché noi siamo molto social, eh? abbiamo, abbiamo Instagram, Facebook, abbiamo Facebook. E il più importante di tutti è il canale ufficiale di YouTube, YouTube, dove ci sono i nostri video. Iscrivetevi al canale e dovete mettere tantissimi like. like e dovete condividere il video. Posto Giada. Salutiamoli. Ciao. Un saluto da Johnny e Giada. Ciao. Ciao.